Grazie Presidente, siamo qui oggi a, a rappresentare eh, quello che sarà l'esito della volontà eh, dell'Assemblea Capitolina in merito a una problematica urgente, per questo eh, tutti i gruppi sono interessati. E la cosa che abbiamo ritenuto fondamentale in questa mozione è partire da un assunto. La condanna assoluta dell'episodio avvenuto qui in Piazza del Campidoglio venerdì 10 eh, di aggressione fisica eh, da parte di alcuni eh, isolati eh, non so trovare il termine corretto diciamo individui che sono stati denunciati per quanto hanno fatto insomma e, però questo eh, non deve essere nessuna motivazione per interrompere il dialogo da parte dell'amministrazione con i rappresentanti di categoria però ci doveva essere un momento e c'è stato un momento di confronto serio, educato con critiche costruttive da parte dell'associazione di categoria un incontro che ha gettato le basi per un dialogo futuro questo incontro ha stigmatizzato l'avvenuto da parte di tutti, dell'amministrazione capitolina che non accetta sicuramente questo comportamento né eh, nei confronti di rappresentanti della maggioranza né della minoranza, quindi i rappresentanti delle istituzioni come ogni cittadino devono essere rispettati nel loro ruolo e si deve discutere eh, eh, con cortesia, educazione e l'accuramento lo capiamo, però deve sempre eh, rientrare nei limiti dell'educazione. Eh, le premesse non cambiano rispetto alla mozione presentata in precedenza ci basiamo su eh, normativa esistente, il testo unico del commercio eh, le deliberazioni capitoline per eh, dire che ehm, questa amministrazione ha a cuore comunque il destino dei lavoratori nonostante si sia intrapreso un discorso a più livelli tra comune, regione e Mibact, che è il tavolo del decoro che va avanti da anni, che ha definito le incompatibilità, in questo caso 17 posteggi sono stati dichiarati in parte eh, non compatibili e eh, da revocare ed altri sono stati spostati in luoghi che non sono fronte monumento, allora bisognava trovare una sintesi. La sintesi la troviamo nell'impegno di questa mozione che è stata condivisa ed è ehm, appunto di valutare eh, l'eventuale assegnazione temporanea e se eh, gli atti dovessero eh, confermarlo anche definitiva di alcuni posteggi in via delle muratte dove oggi già insistono alcuni posteggi dei librai, dell delle parole, altra problematica che tratteremo in separata sede in commissione e ehm, ad aprire un tavolo tecnico di lavoro con le rappresentanze di categoria e per eh, prevenire ulteriori effetti del tavolo del decoro e che diano un'adeguata comunicazione di questi effetti in modo tale che non ricadano istantaneamente sulle persone eh, che lavorano ogni giorno in questi posteggi. Il terzo punto della mozione prevede di valutare eventuali meccanismi di compensazione delle licenze come previsto dal testo unico del commercio e di questo si è discusso anche nella scorsa incontro con l'associazione di categoria, quindi abbiamo aperto il dialogo e continuato eh, offrendo diverse strade di dialogo che non si devono interrompere perché se da un lato dobbiamo assolutamente preservare il decoro della capitale, dall'altro non dobbiamo dimenticare che ci sono persone che eh, lavorano e bisogna rispettare il lavoro eh, mh, come prevede anche la Costituzione. Grazie.